Ciao, benvenuti alla nuova puntata di Urban Food a cura della sezione Roma di Dava PPW Italy. Come nelle puntate precedenti stiamo andando a caccia di informazioni, storie, eh, opportunità che ci permettano di raccontare come la città possa essere più inclusiva, come la città possa offrirci nuove opportunità e come diventi importante sottolineare l'importanza di un'agricoltura urbana, di orti urbani e di trovare possibilità che diano speranza di crescita e usiamo il cibo come punto di riferimento. Oggi, come potete vedere, non siamo in un parco, ma siamo nascosti in un angolo della, nella zona tuscolana, in mezzo a dei, dei palazzi, e all'interno di questi palazzi, in un sottoscala, si nasconde un tesoro nascosto. Oggi, per raccontarvi questa storia, ho chiesto di farmi accompagnare da Maria Giovanna Fidone, socia della Fidapa Sezione Roma, esperta proprio di tematiche legate alle problematiche dei rifugiati e esperta di progettistica. E sarà lei a condurre questa nuova puntata. Benvenuta Maria Giovanna, piacere di averti qui con noi. Benvenuta Bettina. Salve, sei veramente la benvenuta in un angolo di Roma dove scopriremo insieme la famiglia di un Town, chi sono i rifugiati, cosa fanno e come il cibo è il ponte fra due culture. Benvenuta, andiamo a ecco, ecco. Buongiorno Giussi, Buongiorno. oggi siamo alla famiglia Humus Town, eh, Giusy Grimaldi è la responsabile gestionale e per la comunicazione della, di Humus Town. la ringraziamo per averci dato questa possibilità di poter conoscere la realtà che hanno creato da alcuni anni e ci racconterà eh, da parte di chi e come adesso si sta sviluppando. L'obiettivo del, del nostro incontro di oggi è quello di poter valorizzare la cultura siriana, che è diventata, la cultura culinaria siriana, che è diventata eh, un ponte per collegare inclusione, integrazione, ma anche declinato al femminile, per il riscatto, un riscatto sociale sostenibile di rifugiati, migranti, accolti nella nostra città di Roma. Unmustown nasce da alcuni anni grazie all'iniziativa di una donna italo-siriana, Shaza Zahair, che Impressionata un po' da, da, dagli eventi che stavano caratterizzando il suo paese di origine, ha cercato di reagire come donna per poter eh, aiutare e dare una possibilità ai rifugiati che arrivavano anche in Italia dalla Siria eh, e dare loro l'opportunità di un riscatto, di una, di una ripartenza eh, grazie anche al cibo che diventa il ponte tra i Italia e Siria. Eh, adesso abbiamo la, la possibilità di conoscere da Giussi eh, come è nata eh, Hummus Town e come si inserisce in quello che è il nostro percorso dell'urban food, eh, di un urban food sostenibile a Roma conciliando inclusione eh, sociale e il cibo. Nella storia di un Town quanto il cibo è stata e rimane un'opportunità di sviluppo sostenibile, capace di eh, incentivare sì, politiche sociali e partecipative, Giusi? Allora, un Town nasce proprio per questo. Umus è nato eh, in una maniera molto semplice, quasi da una chiacchierata eh, durante degli eventi drammatici in Siria tra appunto Shaza, eh, che è, è Italo-siriana, e Giumana, che è una delle nostre chef. Eh, da questa chiacchierata è venuto fuori quanto in Italia le notizie sulla Siria fossero edulcorate eh, e quanto il dramma fosse molto più forte di quello che eh, realmente si sa ancora oggi. Eh, c'era bisogno di un aiuto, di un aiuto concreto inizialmente si pensò di fare una cosa eh, arrangiata in casa quindi delle cene tra amici che Giumana cucinava, bravissima cuoca, molto materna quindi Giumana non è una chef di mestiere eh, è una donna come tante donne anche italiane che cucina, cucina per la casa, cucina per la famiglia, per i propri bambini e Jumana ha cucinato, ha cucinato per queste persone, per degli amici di Shaza che a fine cena hanno dato un contributo proprio per aiutare la causa siriana e da lì è iniziato questo progetto Inizialmente si mandavano i soldi in Siria, poi si è ampliato in maniera molto più forte eh, aprendo una sede, un laboratorio di cucina: non è un ristorante, questo è un laboratorio dove si fanno catering o perlomeno si facevano catering prima della pandemia e adesso eh, take away. Quindi, dentro la cucina integriamo quelli che sono i rifugiati siriani. Eh, Siriani inizialmente, adesso eh, si è evoluto, non è più il rifugiato siriano, adesso Umustown aiuta eh, rifugiati siriani, rifugiati da tutto il Medio Oriente, italiani che si sono trovati in difficoltà in questo momento di crisi, eh, è veramente una, una famiglia, quella che a noi piace chiamare, ecco perché Maria Giovanna diceva la famiglia Umustown, a noi piace definirci una famiglia, non un posto di lavoro. Non, non è quello che vogliamo vogliamo l'integrazione vogliamo che le persone che entrino qui dentro abbiano non solo un primo stipendio degli euro che servono per andare avanti ma che iniziano a imparare una lingua a imparare la cultura italiana quello che sono le le tradizioni italiane ed è anche molto bello il contrario noi italiani io sono italiana faccio parte della componente che insegna loro anche la lingua e ci piace integrarci e conoscere quelle che sono le, le loro abitudini soprattutto alimentari perché poi visto che di questo parliamo sicuramente di food di cucina ehm. Sì, eh, Giussi hai parlato di rifugiati, ricordiamo ecco che i rifugiati sono migranti forzati, sono migranti che non hanno scelto di eh, raggiungere l'Italia o l'Europa, ma sono stati costretti a fuggire per cause che ancora oggi purtroppo, nonostante eh, il passare dei decenni, dal 1951 quando si cominciò a parlare di status di rifugiato eh, nel mondo, continuano ancora ad uscire dai loro paesi e a cercare di ricominciare, di ritrovare un, eh, un modo, una mano tesa per riprendere in mano la vita, sempre nella prospettiva però di poter ritornare un giorno nella loro casa. Eh, il cibo è un elemento che aiuta a mantenere un legame fortissimo con il paese, ma aiuta anche a diventare ponte per farsi conoscere, per farsi accogliere eh, da chi... Eh, come, come Roma e come la famiglia di un ha voluto eh, dare un'opportunità a, a, a questi nostri fratelli che arrivati qui avevano bisogno di poter trovare dei punti di differenza. Che tipo Giuse, di, di esperienza avete fatto durante la pandemia che ha aggiunto difficoltà a difficoltà ad una realtà eh, ecco, un po' più eh, complicata rispetto alla, alla nostra anche vita di, di cittadini italiani? Quanto ecco, il Covid-19 ha impattato nell'esperienza di Humbustown e dei rifugiati coinvolti nella vostra famiglia di Humbustown? allora eh, il covid devo dire che poi inizialmente esattamente come tutti pensavamo durasse poco quindi ci siamo ritrovati a marzo a, ad affrontare un lockdown che pensavo, pensavamo durasse poche settimane invece poi è durato molto più a lungo e noi abbiamo visto la parte positiva della pandemia ci piace vedere sempre la parte positiva quindi eh, ci siamo messi lì e abbiamo inventato nuove cose abbiamo iniziato nuove collaborazioni una tra queste è con una scuola eh, americana con sede a roma anche questa per aiutare ancora di più l'integrazione quindi i nostri ragazzi che eh, vanno in queste scuole dove hanno bisogno di mangiare hanno bisogno di un catering portiamo all'interno delle loro classi la cucina siriana e i ragazzi, i nostri rifugiati che stanno lì e per esempio abbiamo Mohamed, uno dei nostri ragazzi che adesso eh, ha imparato anche un po' a parlare l'inglese confrontandosi con, eh, con loro. È bello vedere come si scambiano adesso, per esempio lui sa cosa piace ai ragazzi. Un'altra cosa è adesso siamo entrati all'interno delle famiglie italiane. A differenza di prima lavoravamo un po' più con i catering, quindi un mustaun eh, faceva altro, lavorava su, su catering con numeri più grandi. Adesso invece ci siamo concentrati sulla famiglia italiana. E con questi menu raccontavo per esempio prima una chiacchierata con Maria Giovanna eh, di Pasqua che è appena passata, eh, di questa divertente, eh, come potrei dire, competizione Com tra... Competizione tutta siriana tra Aleppo e Damasco, tra la nostra Giumana che è di Aleppo e invece Rim che è la nostra cuoca di Damasco per creare questo menù pasquale eh, dai tratti medio orientali. Quindi eh, è, è stato anche lì, anche il Covid, anche la pandemia, eh, anche con quello abbiamo colto la parte positiva, abbiamo cercato di integrare ancora di più i nostri ragazzi e farli entrare all'interno della, della cucina eh, siriana. Un'altra cosa è durante il covid abbiamo aggiunto del personale italiano perché anche gli italiani sono in crisi, anche i nostri ristoratori italiani, abbiamo la nostra erminia che si occupa della, della nostra parte italiana della pasta fresca e eh, che prima forniva i ristoranti, i ristoranti adesso sono chiusi lo sappiamo e quindi lei adesso è stata eh, assorbita da un mustown eh, raccontavo appunto in una chiacchierata prima di come tra questa collaborazione con Erminia sono nati nuovi sapori per esempio il, i ravioli, come dicevamo, fatti con il mutabal, quindi con la crema di melanzane affumicate, che sono pazzeschi. Eh, oppure le bruschette tipicamente italiane col pane casareccio italiano eh, con spalmato sopra l'hummus o lo sciamandar, unito magari a del formaggio italiano, o insieme per esempio alla no, la nostra partnership con la chimera d'Albegna, eh, che è il nostro produttore di vino. Eh, stiamo facendo dei virtual wine tour eh, che, per raccontare il vino insieme alla cucina siriana, quanto il vino italiano si possa abbinare bene anche alla cucina siriana, quindi anche il covid, anche la pandemia è stato un nuovo modo di vedere l'integrazione. Grazie per questa testimonianza. Avete saputo veramente mobilitare delle forze buone, sociali, economiche e culturali in una capitale che spesso ci appare così distratta, eh, anche un po' respingente per certi aspetti, ma in una prospettiva futura. Quanto vi sentite dentro la città? Come vivete ecco, il fatto di essere in una capitale, Roma è una città ecco così multietnica, multi eh, multiculturale, ma allo stesso tempo eh, potrebbe anche essere chiusa e, e respingente, come dicevo. Quali ecco. in prospettiva uno sta un come vuole evolvere? Allora, come vi dicevo prima, io cerco sempre di vedere la parte positiva quindi è vero eh, a roma ci sono delle parti respingenti ma noi cerchiamo invece di rivolgerci a quelle parti a quelle famiglie italiane che invece ci stanno consentendo di restare in piedi durante questo periodo un po strano e, e quindi è quello il bello il bello è rivolgerci alla famiglia italiana a vedere quanto la famiglia italiana risponda bene all'integrazione all sì forse c'è una parte eh, che è un po più respingente ma a noi piace combattere quella parte con il buono che abbiamo, con il buono di noi, con il buono di tutto, con il buono della cucina siriana, eh, con il buono delle persone che stanno qui, che lavorano che ci mettono veramente l'amore eh, nel cucinare i loro piatti. Giumana eh, cucina per, per le famiglie come se fossero i, i loro bambini, è eh, bello come per esempio si adatta lo shawarma, la, il pollo speziato al bambino, alla famiglia che ci chiama e che ci dice sì ma io i bambini mangio del pollo però eh, magari lo facciamo meno speziato allora c'è giumana che si mette lì e bilancia le spezie adattandole ai bambini ecco è questa la parte romana che noi vogliamo vedere e questa la parte romana alla quale noi ci vogliamo rivolgere e questa è la parte che col tempo riuscirà a combattere anche quelle persone un po' più eh, respingenti, un po' meno accoglienti. Cerchiamo di essere sempre positivi. <ride> Bene, quindi, per così come riflessione conclusiva, possiamo veramente dire che il cibo ci aiuta ad avere un'identità in un Mediterraneo di civiltà e di una nuova rinascita comune. Vorrei concludere ecco, eh, con le parole di Shadi Hamadi, un siriano eh, che nella, nel suo libro recente del 2020 «La nostra Siria, grande come il mondo», parla della, della sua identità di italo-siriano e dice «Qual è la mia identità oggi?» richiamando lo storico Fernand Brodelle, avrebbe risposto che la nostra identità è sicuramente quello che abbiamo in cucina e la nostra cucina è mediterranea, quindi quando faranno una nazione mediterranea mi potrei chiamare un loro appartenente, siamo mediterranei, Italia e la Siria, il cibo ci accomuna, la nostra identità è comune, grazie, grazie, grazie Maria Giovanna, grazie. Siamo adesso nella cucina di Hummus Town Giusy ci, ci farà anche vedere concretamente come lavorano e Giovanna la, la cuoca, la nostra coca che ci fa vedere come stanno preparando le falafel. Le allora, lei è Giovanna, come vi raccontavo prima, lei è la nostra parte di Aleppo e adesso sta facendo, abbiamo beccato il nostro bellissimo perché sta facendo i falafel. quindi abbiamo Proprio questi ceci essiccati eh, che prima sono stati messi a bagno per eh, un giorno e mezzo dopodiché vengono cotti per un po' di tempo e vengono triturati in questa macchina ecco qua adesso continua con l'altra parte questo impasto verrà poi rimesso dentro e eh, aromatizzato con cipolla e prezzemolo che abbiamo, che abbiamo qui. Quindi questa è proprio una prima parte, poi da lì verrà condito con l'aglio, con il sesamo e fritto, fra l'altro con uno strumento che adesso vi faccio vedere, con uno strumentino bellissimo non trovo. Quello che forma la classica palafel. Esatto, che è questo? Eccolo qui, questo è il nostro strumentino per fare i falafel. Eccolo qua, dove poi viene col cucchiaio messo qui sopra, dopodiché spinto fuori e fritto nell'olio bollente. Allora, ci vuoi anche dire, oltre ecco, alla cucina diretta che, che, che preparate quotidianamente, cos'altro fate per valorizzare la cultura del cibo a Roma? Allora, bella domanda, la cultura del cibo, Roma ha già una cultura del cibo molto forte, noi italiani, romani, cioè come dicevamo prima... Noi parliamo di cibo mentre mangiamo, cioè abbiamo una cultura molto forte. È molto bello eh, riuscire ad integrare queste due cose, quindi riuscire a mixare quella che è la cucina eh, siriana con quelli che sono i nostri sapori, cercando di integrare al meglio le due cose. Tra l'altro Hummus Town perché proprio la parola hummus di per sé è integrazione per noi. Integrazione perché hummus è il piatto comune di tutto il Medio Oriente quindi già quello di per sé fa integrazione E io poi magari vi racconto un po' continuo a farvi una carrellata dei piatti da questa parte perché per esempio abbiamo qui quello che è l'hummus prima di diventare l'hummus che noi conosciamo tipicamente che è questo quindi questa è semplicemente una crema di ceci nuda e cruda senza ancora la tahina senza tutte quelle che sono le, gli ingredienti che poi lo vanno a comporre questo invece è il piatto finito con l'hummus con la paprika sopra col pomodoro il prezzemolo che tipicamente mangiamo con, la, con questa sorta di pita che è il pane tipico siriano quindi la cosa migliore da fare è sempre affondarlo dentro e mangiarlo quindi io adesso lo faccio per voi però <ride> vi auguro di farlo se volete ordinate pure insomma eh, poi vi faremo passare anche il numero di telefono in sovraimpressione per riuscire a, eh, a, a darvi possibilità di ordinare i vostri piatti anche a casa quindi un'altra cosa fra l'altro molto interessante mi intanto mangio allora qui abbiamo le labane balls una cosa meno conosciuta rispetto all'hummus e ai falafel, le labane sono yogurt disidratato e aromatizzato. Lo yogurt fa, è veramente una delle, uno degli ingredienti principali della cucina siriana. Quindi, questo nella. Viene mangiato anche lì, spalmato sulla pita Ve lo consiglio invece in una parte italianizzata Parlando di integrazione come diceva Maria Giovanna Spalmato in una pane casereccio Bruschetta di pane casereccio caldo Gli mettete questo sopra come si dice la morte sua La nostra salva che sta preparando il baclava, uno dei dolci tipici anche più apprezzati in Italia e quello che adesso sta mettendo sono della frutta secca, è cioè un misto di noci, mandorle, pistacchi e, e proprio questa granella di frutta secca che poi verrà, è una cosa difficilissima, lei la fa facilmente però in realtà è super difficile, io ci ho provato, non lo lasciamo perdere e poi viene arrotolata in questa maniera facendo proprio questo rotolino che poi diventerà come questi che vedete qui che verranno poi cotti e tagliati a pezzettini quindi è quei pezzi che vedete in realtà arrivano da questo rotolo così lungo di di pasta fillo, tra l'altro la pasta fillo è, è una tipo di pasta poco conosciuta in Italia in Italia conosciamo più la pasta sfoglia la pasta brisè invece la pasta filo è una pasta molto molto molto sottile sono diversi strati di pasta sottilissima messi uno sopra l'altro che poi formano questo bellissimo rotolino Allora, questa è la nostra giumana che adesso sta facendo le è quello che vi spiegavo prima ecco qua Lo vedete com'è questa è una cosa che neanche lei la fa così facilmente, ma vi garantisco che è molto più difficile di quanto sembri. Poi vengono, dice la friggitrice, con l'olio bollente e tra qualche minuto saranno pronti. Saranno i falafel pronti da mangiare, anche perché adesso è ora di pranzo. ecocompatibili, in bioplastica e in carta biocompatibile proprio per aiutare l'ambiente e aiuteremo Hummos Town per tutte le loro attività molto generose che svolgeranno a partire da domani Sì, cosa sì. ti avevo detto? tesori nascosti anche se sono all'interno di queste piazzette, di questi sottoscala dei nostri condomini alla prossima puntata grazie i got I got it.